Perché è andata mia sorella, mia sorella è andata, andata, nei, partigiani, andata nei partigiani, perché lei se l'era presa col sindaco. Allora, eh, col sindaco e con quelli di Carpinetti, allora c'erano i partigiani e allora dice io vado con loro perché io voglio che questa guerra finisca, io arrabbiata talmente arrabbiata che, sa perché, perché dovevo andare in garella al posto di mio padre mia sorella. Non so se ve l'ho già raccontato, che doveva andare al posto di mio padre. E quando ho visto mio papà non è tornato, è andata a vedere. Allora mio padre era in prigione, C avevano fatto tre giorni. Allora ho detto, beh, adesso al posto di mio padre, mio padre deve andare a casa. C'è la famiglia a casa, io sto qui e, e loro dopo li hanno mandati a casa tutti e due, mio padre e mia sorella dopo invece di tenerlo tre giorni l'avranno tenuto due giorni in prigione perché aveva ha dato il scaffo al sindaco al sindaco si dice no era il podestà loro, beh, lo stesso e niente dopo dopo così venuta a casa lei era talmente arrabbiata poi sentire sempre che mio padre era avversario e poi che c'era questo mio fratello l'unico che portava a casa un po' di soldi che tanti anni in seminario, era allora lui che prendeva la quindicina, allora cominciava a prendere un po' di soldini e, e che noi non avevamo più, più aiuto da nessuno, mia sorella era rabbiosa come chissà, lei da piccolina è andata anche lei a servire a Parma lei aveva dieci anni, nove, dieci anni, è andata a Parma con una signora al mattino faceva le faccendine di casa, al pomeriggio andava con la contessa, contessa che era poi una signora molto vecchia, cioè che lei faceva la, croce, la crocerossina, ora se la portava in ospedale, per quello che aveva molta mania del, eh, di curare i feriti, di curare la gente, proprio una passione, dopo, ecco perché dopo è andata lì nei partigiani e faceva l'infermiera lei facevo quello che poteva fare, però i punture, curare del, delle cose, insomma si impegnava per la gente, per la gente lì del paese, per i partigiani, ma anche per la gente del paese, perché anche, sai, in montagna non c'era niente per nessuno. Mia madre, poveretta, che è l'unica che sapeva fare le punture avanti e indietro, la chiamavano dappertutto, anche di notte. Perché dopo, poi, io quando io sono... Dopo dice i miei, ma dice, insomma, quella la va a vedere un po'. Dov'è? Allora io sono andata là e quando sono andata là sono finita dentro un rastrellamento. Dentro un rastrellamento che era un ferito con, un, con una gamba fracassata. Allora mia sorella con degli uomini, mi ha detto mia sorella vieni anche tu, vieni, vieni. E siamo andati a Quaro di Toano, Quaro, su montagna. Poi dopo di lì siamo andati nel Modenese, ma io il giorno dopo sono voluta tornare a casa perché ho detto, dobbiamo dire qualcosa, io devo andare a casa, a dire ai genitori cosa... Sa, forse bene che c'era stata una grossa battaglia a Carpinetti, si erano ritirati sul castello, ma dopo sono dovuti scappare proprio... Allora io sono andata, io sono venuta a casa, mia sorella non è più tornata a casa per un anno, invece io, per, finché non è finita la guerra, invece io andavo avanti e indietro e dopo io sono tornata a casa e basta così andata. sono andata una volta o due su a vedere ogni tanto i miei mi dicevano va a vedere un po' va a vedere sì, erano preoccupati perché che lei aveva poi 18 anni finché era magari a Parma sapevano che era una famiglia ma sa così si preoccupavano tanto loro io partivo una mattina presto via di corsa andavo e l'ho trovata e poi ogni tanto chiedevo avete visto una, una formazione di partigiani con una donna che poi erano due, c'erano due ragazze assieme e ora dopo mi hanno detto sì lo sappiamo dov'è e mi hanno portato proprio a Gova proprio là verso il Monte Penna ma lontano, lontano proprio, erano, erano scappati là perché con tedeschi di dietro sono dovuti andare e lei aveva, lei aveva sempre più indietro perché aveva sempre questo ferito da, ten, da portarsi a dietro ma non se lo portava lei c'era chi le aiutava però erano sempre gente senza mezzi senza, senza un cavallo senza, senza niente insomma allora busavano, facevano, improvvisavano delle specie di barelle <coughs> delle specie di barelle li portavano così dei, dei, dei scaletti, come si dice, delle, delle scale, quattro uomini portavano, mettevano un panno se ce l'avevano, una persona sopra, e via, i feriti facevano così.